Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale, oggi volevo farvi vedere l'installazione di questo dispositivo qua è praticamente un, um, un attacco esterno per un doccino, quindi per poterci fare la doccia oppure per uh, semplicemente per, uh, per sciacquarsi magari sì, sì. i piedi prima di entrare l'estate togliersi la sabbia, eh. credo sia comodissimo Ora eh, andrò ad applicare eh, questo prodotto nel foro che ho tolto della truma eh, quindi è un foro da 8,5%. e mezzo ora vedremo questo da quanto è e andremo a coprire questo foro con questo utilizzatore qua eh, verrà collegato all'impianto idraulico in maniera molto semplice lo vediamo insieme lo scartiamo questo praticamente è un dispositivo solamente di miscelazione, quindi è già un miscelatore. Ha il suo attacco, quindi non ha bisogno di nulla, arriva già con il doccino. Questo va inserito e va ruotato a seconda del, dell'acqua, il tipo di acqua che vogliamo. È un miscelatore, quindi abbiamo acqua fredda e acqua calda questo si gira e andrà a distribuire l'acqua che, che vogliamo utilizzare come dicevo prima ho già un foro da 80 ma questo mi sembra ancora più piccolo quindi meglio più piccolo o meglio più grande che più piccolo poi verrà sigillato con il SIGAFLEX o con il 522 dovrò vedere perché tanto questo al sole non ci sta quindi diciamo, ci sta meno del, dei pannelli solari o quant'altro che stanno proprio sull'orizzontale vedrò che utilizzare, comunque anche il 521 va più che bene ha gli attacchi rapidi già da 14, mi sembra sì. quindi, niente, andrà collegato acqua fredda acqua calda e basta farò un 2T e andremo ad applicarlo direttamente su 2T dopodiché eh, va fissato con le viti e basta andiamo ad installarlo Ok, eccoci qua, adesso questo è tutto l'occorrente che ci serve per installare questo prodotto Ora andrò a rimuovere questo che è il vecchio, diciamo la, la vecchia mandata del, del bruciatore Puma. Quindi lo, lo andrò a rimuovere, già l'avevo tolto un'altra volta, avevo appena dismesso l'impianto avevo tolto tutto il silicone, il Sigaflex è qua intorno intorno, già l'avevo fatto proprio perché aspettavo questo pezzo eh, da installare quindi togliamo solamente queste pochi viti e viene via già tutto questo è il pezzo questo praticamente è il vecchio, la vecchia mandata della truma che avevo già provveduto a tagliare e togliere quindi questo se ne andrà andremo ad installare questo nel foro già esistente, quindi lo applicheremo, verrà sigillato e poi verrà fissato. Diciamo che il foro in realtà è leggermente più grande di questo, come potete vedere, quindi qua applicherò una piastra, farò una piastra su cui appoggiare questo andiamo a prendere le misure per fare questa piastra ok allora in realtà ho trovato questa tabella segnaletica dell'apertura automatica dei cancelli che però mi può andare bene per creare questa piccola cornice intorno a questo perché essendo leggermente più piccolo mi si vedrebbe i bordi sverniciati quindi andrò ad applicare la piccola cornice in modo da chiudere questo spazio questa si può tagliare semplicemente con le forbici per mia fortuna andiamo a prendere la fresa ideale per il foro ed eseguiamo il foro calcoliamo più o meno il centro togliamo via anche questa calcoliamo il centro a grandi linee Andiamo a forare. A questo punto abbiamo creato una sorta di guarnizione che andrà ovviamente rimpicciolita ed applicata direttamente qua. A copertura del foro maggiorato, lascerei il meno possibile per evitare che, insomma, sia troppo grande. Ecco qua. Questo sarà il risultato finale. Ora andremo ad applicare gli attacchi John Guest che vanno inseriti e tirati e poi va messo fermo il rosso sul rosso quindi sarà acqua calda Most e il blu sul blu che sarà acqua fredda ora mettiamo i fermi e lo installiamo una volta preparato questo andiamo ad inserire i due tronconi di tubo all'interno e non faremo altro che sigillare e fermare con le visa comunque andrò a mettere il sigaflex anche tra diciamo, la cornice e il foro in modo da garantire che non entri acqua ok a questo punto che è ben saldo i fori e farli corrispondere con l'alluminio. Andiamo a sigillare. Sigilliamo il vecchio foro e tutto il perimetro dell'adattatore che abbiamo fatto, in modo che non ci siano infiltrazioni. andiamo ad inserire faccio debordare un pochino il prodotto in modo che vada a copiare bene tutta la parte eccedente che si veda, spero che si veda bene, praticamente faccio un po' di luce, tendolo qua, queste sono le due tubazioni che abbiamo portato dentro, a questo punto le farò passare là dietro e metterò due T in un punto abbastanza comodo, lascerò queste tubazioni lunghe, proprio perché se un domani dovrò spostarlo, non andrò a essere costretto a ristaccarle da qua che sono un po' scomodi ma tirare fuori direttamente tutto il, tutto il dispositivo quindi lascerò i tubi lunghi senza avere un po' di gioco in modo da poterlo sfilare poi una volta posizionate le tubazioni non faccio altro che svuotare il boiler quindi svuotiamo tutto l'impianto che ora si sta svuotando verifichiamo che non ci sia acqua Ok, mettiamo una bacinella per evitare perdite inutili, andiamo a fare il collegamento subito dell'acqua calda, quindi lo tagliamo qua. Facciamo svuotare bene ed andiamo ad applicare la nostra prima T, inseriamo, tiriamo, inseriamo e tiriamo, ci metto anche fermi finché ce ne ho, perché in realtà le dovrei comprare ed aggiungere e ora andiamo a collegare il nostro dispositivo music licensing reimagine anche questo è fatto ora nella stessa maniera andiamo con l'acqua fredda mettere le nostre T. Ora abbiamo fatto tutte le giunte, ho chiuso la valvola di scarico, accendiamo la pompa e vediamo se perde qualcosa. Aspettiamo che si riempa il sistema, la pompa sta andando, perdite inerenti alle giunte appena fatte non le vedo, facciamo riuscire un pochino d'acqua dall'impianto, di aria. Dovrebbe essere nel gergo spurgato, <ride> quindi non vedo perdite. Ora vissiamo meglio le tubazioni e andiamo a vedere di fuori. Ora lo proviamo da di fuori, andiamo ad aprire lo sportellino, inseriamo la nostra presa, e la ruotiamo appena la ruotiamo inizia ad arrivare la pressione si sente ora da qua possiamo praticamente decidere vedete possiamo decidere se è più calda verso il rosso o più fredda verso il, il blu in off tutto in off sganciamo uscire un goccino d'acqua che è quella che c'è in pressione tra l'oring e il tubo ruotiamo e ci possiamo tranquillamente lavare i piedi di cuore io spero che questo video vi sia piaciuto un ciao a tutti, buon proseguimento se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video mettete un like e se volete le novità selezionate la campanella ciao a tutti ragazzi al prossimo video